Buonasera a tutti, eh, siamo qui, io sono Francesco Berni, oggi intervisteremo Savino Balzano, Savino Balzano sindacalista, saggista, eh, esperto di questioni sindacali e di lavoro e parleremo dello smart working, parleremo dello smart working perché eh, appunto è una modalità di lavoro che in questo 2020 ha avuto un'esplosione dal punto di vista dei numeri, lo dimostrano anche, a parte l'esperienza, insomma, immagino che anche chi ci ascolterà, oh, ci ascolterà anche un gatto, sento, il mio coinquilino, è il tuo coinquilino, è bello, <ride> fatto, ha fatto un bel miau di quelli potenti, ecco, Questo è proprio una, è una classica, diciamo, eh, Situazione da smart working, con i gatti no, che ti arrivano <ride> mentre parli con i colleghi, questo è capitato certo. a molti. Eh, ecco certo. Appunto è cambiato tutto, è, succede anche questo e di conseguenza oggi ehm, ci prendiamo questi quest tre quarti d'ora, poi vediamo quanto, quanto andremo avanti per parlare di questa rivoluzione che è stata indotta da, dalla pandemia, si è passati da 570.000 lavoratori smart working a 6.600.000 circa, 6.580.000, questo è l'ultimo rapporto dell'osservatorio dello smart working del Politecnico di Milano, eh, durante la pandemia poi ovviamente è di nuovo calato un po', eh, il dato ma eh, è sempre rimasto molto alto quindi diciamo, ormai riguarda più o meno quasi un terzo dei lavoratori e ehm, tutto questo ovviamente cambia cambia eh, il rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione cambia i servizi eh, riguarda le industrie mh, più o meno di tutti i tipi di tutte le dimensioni sui settori ovviamente ci sono dei settori che non possono andare in smart working, ma appunto abbiamo anche, eh, del, eh, dal punto di vista impiegatizio, lo abbiamo visto tutti quanti. Quindi cambia tutto, i cambia il sistema dei trasporti, eh, nei prossimi anni eh, vedremo il cambiamento anche all'interno delle città, dell'economia che appunto gira intorno al lavoro e questo ha delle ripercussioni sia all'interno delle comunità di lavoro sia dei lavoratori, sia delle ripercussioni in tutta la società quindi cercheremo di parlare di questo con Savino Balzano e quindi gli chiedo un'introduzione anche lui in merito anche perché a, um, nel prossimo, a, nel, nella prossima annualità uscirà il, un suo libro che è il secondo libro eh, che è il secondo saggio su questioni sindacali, che appunto è un, un saggio sullo smart working. Il primo libro io ce l'ho qui, è eh, Pretendi il lavoro di eh, Pergoc Edizione, vedete è piccoletto, veloce e vi assicuro che è un signor libro e quindi io sono contento di, di intervistare Savino. Dopo questa introduzione eh, gli lascio la parola molto volentieri. Allora intanto grazie, grazie a voi per, per l'invito, grazie a te Francesco, eh, sono veramente molto felice di poter partecipare a questo evento perché vi seguo e, e vi stimo da, da tempo. Eh, per quanto riguarda, ecco, il, il tema dello smart working è una delle grandi sfide eh, che in qualche modo io anche cito nel, nel, nel, nel mio libro, Pretendi il lavoro, che è il libro eh, che, che tu menzionavi, perché è una delle grandi, grandissime frontiere che si pongono, diciamo, nell'ambito del mondo del lavoro e, e, e nello scenario, diciamo, che chi si occupa di rappresentanza degli interessi dei lavoratori in qualche modo... Eh, deve mettersi a confronto con questo tema che è un tema assolutamente centrale e per certi aspetti ehm, direi epocale. Eh, ora qui in qualche modo c'è da mettersi anche d'accordo su quello che è il significato delle espressioni, cioè noi possiamo definire, questa dal mio punto di vista è la prima domanda che noi dovremmo porci, noi possiamo definire smart working il, lo smart working come lo abbiamo vissuto durante la pandemia? Cioè, se noi andiamo a prendere la normativa in materia di smart working a partire dalla famosissima legge del 2017 eh, e poi guardiamo come lo smart working effettivamente si è declinato durante questa pandemia da Covid-19, eh, riteniamo che lo smart working che abbiamo vissuto in questi mesi così intensamente e che ha dato vita ai numeri che tu giustamente citavi, sia in qualche modo riconducibile a quella fatta in specie di smart working? Dal mio punto di vista no, perché lo smart working nasceva come normativa, eh, eh, diciamo, eh, per garantire una qualche flessibilizzazione laddove flessibilizzazione in questo caso avrebbe potuto significare per la prima volta probabilmente un'opportunità per i lavoratori perché storicamente questa è un'espressione che lascia spazio alle peggiori fregature per il mondo del lavoro però diciamo che in questo caso avrebbe potuto rappresentare parlo del 2017 un'opportunità di flessibilizzazione dell'attività lavorativa laddove appunto il lavoratore avrebbe potuto meglio conciliare i tempi vita di lavoro, sicuramente entreremo meglio nel merito di questo aspetto. Eh, con tutti i pericoli che questa, che questa previsione in qualche modo avrebbe potuto comportare, tant'è vero che se noi guardiamo tutta la contrattazione collettiva in materia di smart working, non prevede tempi minimi di ricorso allo smart working bensì prevede tempi massimi di ricorso allo smart working proprio perché è una cosa che potrebbe avere risvolti positivi ma attenzione perché nuoce gravemente alla salute quindi è meglio che non, se ne, non si ricorra allo smart working oltre un certo limite massimo quello che noi abbiamo conosciuto durante la pandemia è invece un ricorso massivo allo smart working un ricorso massivo in qualche modo per far fronte al contenimento della pandemia non solo, ma quello che abbiamo vissuto durante la pandemia è Alcuni l'hanno definito home working, altri l'hanno definito emergency working, cioè una forma di lavoro circostanziata all'ambiente domestico che in effetti nulla a che vedere con lo smart working, perché lo smart working, secondo quella che è la narrazione mainstream, dovrebbe essere quella forma di lavoro eh, come dire, che tu puoi prestare dalla spiaggia sorseggiando un cocktail o dalla montagna, cioè, ovunque ti pare, e nella totale libertà mentre quello che noi abbiamo visto diciamo in questi mesi di pandemia è una prestazione lavorativa relegata all'ambiente domestico vincolata all'ambiente domestico ecco quindi questo anche in qualche modo differenzia quello che noi abbiamo conosciuto in questa emergenza rispetto a quella che era l'idea originaria del legislatore ma anche della contrattazione collettiva ecco che e quindi questo è il motivo che mi ha spinto in qualche modo a scrivere il libro che eh, con grande cortesia citavi prima dovrebbe essere eh, pubblicato ecco, sarà pubblicato l'anno prossimo eh, per la terza eh, cioè cercare di capire in che modo poi questa esperienza questa parentesi che noi abbiamo vissuto potrebbe avere delle ricadute prospettiche e eh, quali vantaggi o svantaggi a mio avviso maggiormente svantaggi potrebbe comportare per il mondo del lavoro e in particolar modo per, diciamo, per la futura definizione della sfera dei diritti dei lavoratori e allora la domanda è qui quali sono gli svantaggi per i lavoratori dello smart working e diciamo com'è l'equilibrio svantaggi vantaggi perché ovviamente ci sono anche dei vantaggi ecco come come descriveresti un il, il tema non è, non è semplice, ok? Partiamo da questo presupposto, io vi parlo davvero a carte scoperte, ehm, parliamo tra amici, quindi vi parlo nella, nella, nella più totale schiettezza. Cioè, richiamare, infatti di questo ho, ho discusso molto con i miei interlocutori nella, nella, nella stesura di questo libro, cioè eh, se noi dobbiamo fare una battaglia per l'istituto della reintegra, o per resistere alla modifica della normativa sul controllo a distanza, sul demanzionamento, eh, diciamo dimostrare di essere dalla parte della ragione, accattivandosi la simpatia dei lavoratori, è abbastanza semplice. Vale a dire, noi abbiamo prima l'articolo 18, poi non ce l'abbiamo più, in caso di licenziamento illegittimo, prima avevi diritto alla reintegra, oggi non ce l'hai più, lo vai a spiegare ai lavoratori, è difficile che un lavoratore ti dica senti sai che c'è, non la penso come te, veditela da solo. È, è un, una, un ambito nel quale tirarti in barca i lavoratori, eh, trascinarli a bordo, è più semplice. Il tema dello smart working è, è infinitamente insidioso. Perché quando tu parli eh, di primo acchito di smart working, uno pensa... Alle Green Cities, uno pensa all'abbattimento del traffico, uno pensa alla possibilità appunto di lavorare dalla spiaggia sorseggiando in Long Island, o dalla montagna, o a casa col caminetto scoppiettante. e I ragazzini che giocano sul tappeto. Cioè, uno ha questa immagine dello smart working. Quindi eh, far passare l'idea che lo smart working possa essere un pericolo e di per sé, diciamo, una sfida eh, particolarmente ambiziosa perché ripeto, di primo acchito, dà una sensazione positiva. In realtà lo smart working eh, rischia di essere eh, davvero una, eh, un momento di svolta straordinario per la storia del lavoro nel nostro paese. E, e per identificare questo probabilmente noi ci dobbiamo rifare alla Costituzione. La Costituzione vede nel lavoro e nel ruolo del mondo del lavoro eh, il pilastro fondamentale della democrazia dello Stato. Cioè la democrazia del la partecipazione del mondo del lavoro quale premessa fondamentale all'affermazione della vocazione democratica dello Stato. Questo noi lo troviamo all'articolo 1 della Costituzione notoriamente, ma lo notiamo anche al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione. Lo troviamo in certi sensi all'articolo 4, laddove in qualche modo si fa corrispondere l'immagine del cittadino a quella del lavoratore. Quindi il il lavoratore in qualche modo deve partecipare. È fondamentale nella visione costituzionalistica del nostro paese che il lavoratore partecipi. Ora, noi ci dobbiamo domandare proprio questo, diciamo in termini proprio di partenza, eh, in una logica di smart working, laddove il lavoratore è in casa, da solo, isolato. Attenzione, non pensiamo ai lavoratori che già oggi sono nel mondo del lavoro che in qualche modo saranno impattati da una ipotesi di smart working ordinario e generalizzato, perché poi parliamo di questo, smart working ordinario e generalizzato, ora entriamo un attimo nel merito di questo. Cioè un lavoratore che entra nel mondo del lavoro e conosce inizialmente il mondo del lavoro soltanto in riferimento a questa modalità di lavoro, non ne conosce altre. In che modo entrerà? in sinergia con il resto della comunità del lavoro, in che modo potrà iniziare a pensare alla comunità del lavoro come un fronte comune di rivendicazione di migliori diritti e di migliori condizioni per la persona? Ecco, questo è fondamentale iniziare ad interrogarsi su questo, perché in qualche modo pensare ad un lavoratore chiuso in un ovetto piuttosto che ad un lavoratore che entra in una comunità come tr tradizionalmente inteso in qualche modo ha delle ricadute eh, determinanti sulla capacità della comunità del lavoro di intervenire nelle dinamiche collettive, pubbliche, generali anche di determinazione di potere all'interno all del paese cioè pensare a dei lavoratori che piuttosto che entrare in una comunità entrano all'interno di un ovetto un uomo proprio, una monade, circoscritta, eh, autosufficiente, eh, e che in qualche modo ti costringe ad una relazione one to one con il datore di lavoro. Ricordiamoci che il rapporto di lavoro è un rapporto di forza, per definizione, e che il, questo rapporto di forza ha di per sé uno squilibrio di partenza, laddove la parte forte è il datore di lavoro, la parte debole è il lavoratore. Questa è la premessa a qualsiasi ragionamento in materia di diritto al lavoro. Ecco, in un contesto di questo tipo, entrando nel mondo del lavoro con una relazione one-to-one -one con il datore di lavoro, perché lo smart working inequivocabilmente ed uh, inevitabilmente induce ad un isolamento, tra i vari aspetti, perché gli aspetti sono ovviamente tantissimi, è difficile riassumerli in due, battuti, però, in due battute, però tra i vari aspetti sicuramente l'isolamento è un tema centrale, ecco che se noi dovessimo pensare Generalmente, genericamente, ordinariamente, ad un rapporto one-to-one one tra lavoratore e datore di lavoro, ecco che viene meno il ruolo politico della, della comunità del lavoro nel funzionamento nel, e nella, nella vivacità della vocazione democratica del paese. Oh, molto esaustivo su questo. Ci sei ancora, sì. perché. Certo, tutto... ancora qui. Ah, no, no, perché no, mi sei sparito e non ti vedevo più, di solito ti, ti vedevo sempre in un quadratino. Allora, sì sì, eccoci, eccoci. Allora, eh, sei stato molto esastivo su questo, perché questa è effettivamente la prima cosa a cui uno pensa, perché mh, le nuove forme di lavoro, sì, molti sono diciamo, costretti eh, diciamo, a, a, a un isolamento di per sé, perché penso a, a tutto una sorta di, di mestieri creativi, mestieri digitali, eccetera. E, e quindi, eh, diciamo, eh, quindi diciamo che eh, questo mh, potrebbe... Mh, alcuni, no? Al, chi, chi, chi fa quel tipo di lavoro dice, ma tanto io so, so, sono sempre isolato. Il problema... Eh, invece, secondo me, è proprio riguarda il fatto che eh, questo isolamento eh, fa, fa male a tutti, perché il lavoro è appunto eh, è, una, è, una, è un collettivo, cioè è la, si fonda, la, la ricchezza si fonda sulla divisione del lavoro, ma appunto eh, il lavoro eh, riesce ehm, a, a, in, a interagire con... con eh, le innovazioni tecnologiche con eh, i nuovi modelli organizzativi se soltanto se eh, fondamentalmente le persone si guardano negli occhi e eh, lavorano e appunto creano, creano ricchezza, creano valore questo adesso sto facendo un discorso aziendalistico ma faccio anche un discorso sindacale, io come faccio a migliorare le mie condizioni all'interno oh, dell'azienda eh, dell se mh, e parlo di condizioni non soltanto sindacali proprio condizioni in senso lato se non so eh, cosa bolle in pentola se non sento ehm, se non riesco a percepire quali sono i problemi se non, non, non vedo eh, diciamo se non colgo anche il tono della voce di un collega ecco quindi eh, tutto questo eh, rischia insomma eh, di essere una perdita grave per, per le relazioni e, e, quindi, e quindi diciamo ehm, i, i vantaggi rischiano appunto di, di scomparire per cui io quello che ti chiederei ora è eh, possiamo, come possiamo eh, fare mh, un discorso che ci dica che eh, questa cosa, lo smart working, eh, ok, cioè poi secondo te è possibile fare uno, un discorso del tipo smart working ok nella sua visione originaria e al contempo nella, nella sua visione originaria quella, quella, quella che avevi appunto sottolineato all'inizio e nel frattempo eh, dire no al fatto che è una modalità ordinaria come l'abbiamo vissuta nella pandemia che poi quello è telelavoro alla fine. Allora, in realtà mi hai anticipato e ti ringrazio perché ehm, la prima riflessione che io vi inviterei a fare è proprio questa, cioè, eh, mm. eh, e questo, questo io mi, mi permetto umilmente di, di, di, di, di proporlo per qualsiasi riflessione in materia di lavoro, cioè quando si parla di lavoro prima di introdurre novità di grande rilievo, generalmente la narrazione mainstream, e questo ovviamente rispetto a questo ovviamente voi fate, eh, diciamo, nobile eccezione, la narrativa mainstream cerca di far passare un qualche messaggio. Eh, ad esempio, l'articolo 18, noi lo dobbiamo superare perché, abbiamo, perché le aziende in Italia non possono licenziare i fannulloni, perché noi avremmo la possibilità di rilanciare il mercato del lavoro, ma c'è l'articolo 18, eh, ricordate il governo Renzi, ma già precedentemente il governo Monti, abbiamo milioni di, di, di euro al confine pronti ad essere riversati, investiti nel paese, ma c'è l'articolo 18, che in qualche modo impedisce questo rilancio, questo rilancio economico. L'articolo 18 oggi non c'è più, eppure questi investimenti non ci sono stati. Cioè, qualsiasi grande rivoluzione in materia di lavoro, in qualche modo è preceduta da una propaganda di regime, a me viene da definirla, ma davvero senza voler essere necessariamente enfatici, enfatici Scusate, ma proprio questa è la, la, la sensazione che io nutro, quella di voler a tutti i costi pasturare nell'opinione pubblica per poi far scivolare meglio certi eh, interventi normativi che ovviamente non sono interventi normativi nell'interesse della collettività. La stessa cosa vale per lo smart working. La, lo smart working è una cosa innovativa, è una cosa figa, è una cosa in linea con i tempi che noi stiamo vivendo eh, ci darà la possibilità di abbattere l'inquinamento nelle nostre città, ci darà la possibilità di lavorare da casa con i ragazzini ci darà la possibilità di conciliare i tempi di vita di lavoro eh, e sulla spiaggia sorseggiando un longa... guardate che questa cosa della spiaggia sorseggiando un cocktail che io la sottolineo perché parrebbe che Voglio metterci l'accento, ma quest'estate in una trasmissione televisiva due noti giornalisti della Sette l'hanno detto in presenza di Landini che non si è scomposto minimamente. Io saltavo sulla sedia, invece il segretario generale del più grande sindacato italiano non si scomponeva più di tanto alla narrazione dello smart working come modalità di lavoro per lavorare dalla spiaggia sorseggiando un cocktail. Io mi chiederei davvero, domanderei davvero ai lavoratori del nostro paese quanti vivano lo smart working secondo questa esperienza Allora, il primo mito che noi dobbiamo sfatare è questo è vero che lo smart working è così innovativo è così una figata new age che noi dobbiamo necessariamente cavalcare per non essere antistorici? La risposta è no Cioè, lo smart working è così come noi lo abbiamo vissuto durante la pandemia ovvero la possibilità di lavorare da remoto lavoro da remoto Lavoro da casa slash telelavoro è una fattispecie di prestazione lavorativa che nel nostro ordinamento esiste da vent'anni. Pensate che nell'ambito della pubblica amministrazione, la prima volta che si è parlato di, di lavoro da remoto, questa è l'espressione adoperata è nel 1998, e la prima volta che si è parlato di telelavoro tele nel nostro paese, correvano i primissimi anni 2000, C'è cioè la possibilità di lavorare da casa, per me, meglio conciliare i tempi vita lavoro, o magari agevolare quei lavoratori che avevano maggiori difficoltà a recarsi sul posto di lavoro, pensiamo ai lavoratori diversamente abili, sono fatti specie di lavoro che nel nostro ordinamento sono presenti dai primi anni 2000, quindi quest'idea per la quale se tu ti eh, adoperi contro lo smart working, automaticamente ti adoperi contro ogni modalità di lavoro da remoto e quindi hai una posizione antistorica, è da sfatare. Perché la possibilità di lavorare da casa nel nostro ordinamento è presente da circa 20 anni, non è una novità. Questo è il primo mito che io davvero sottolineo è essenziale sfatare. Quindi qual è la differenza tra smart working e telelavoro? Le differenze sono innumerevoli dal punto di vista giuridico. Diciamo la principale differenza è che in smart working tu lavori da dove vuoi, mentre in telelavoro lavori da un posto fisso, che ad esempio è casa tua. Ma soprattutto la differenza fondamentale tra smart working e telelavoro è che il telelavoro, anche se è da remoto, gode di una pletora di tutele e di protezioni tipiche del lavoro dipendente che invece lo smart working non ha. Lo smart working è il superamento e il tentativo, perché se poi leggete anche il Piano Colau, di recente pubblicazione che parla ampiamente dello smart working, capite dove si cerca di andare a parare. Lo smart working è il superamento dell'orario massimo di lavoro, è il superamento dell'orario di lavoro è il superamento del paradigma lavoro dipendente tempo e il tentativo di ancorare anche il lavoro dipendente al risultato in qualche modo sovrapponibile nel tentativo di sovrapporlo al lavoro autonomo cioè il, il, il, la rivoluzione che si cerca di realizzare attraverso questa idea del lavoro figo da casa, da remoto senza dover prendere la macchina e senza la mezz'ora di traffico quotidiano in realtà cela la volontà di andare completamente a stravolgere l'idea di lavoro dipendente come noi l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Cioè, tu oggi mi devi produrre un certo risultato, mi devi portare a casa determinati obiettivi, eh, quasi eh, un, un, un sovrapporre il lavoro dipendente al lavoro a cottimo. Eh, infatti eh, il cottimo, stavo, mi hai proprio, stavo dicendo cottimo, stavo dicendo. Che in alcuni ambiti è già quasi realizzato, sì, se, se voi... Provate a confrontarvi con realtà lavorative di contact center, di call center. Vi rendete conto che eh, questi lavoratori sono sottoposti a pressioni in termini commerciali e di produttività che sono veramente alienanti. Immaginatevi questi lavoratori in queste all'interno di queste grandi sale con questi tabelloni che lampeggiano e indicano quante sono le chiamate in attesa, quante sono le chiamate lavorate, quant'è quant il tempo medio impiegato dai lavoratori nella, mh, nella gestione della telefonata del cliente se all'interno della telefonata con il cliente hanno, prodo, hanno proposto un prodotto in vendita, se lo hanno portato a casa, se questo pro prodotto venduto è in linea con i prodotti già posseduti dal cliente oppure se è una vendita upselling, cioè una vendita superiore rispetto a quelli che sono i prodotti già posseduti dal cliente, quanto tempo ci hai messo, quanto tempo è passato da una chiamata all'altra, c'è cioè, tutta questa misurazione eh, affidata, perché noi parliamo ovviamente della grande azienda multinazionale quando muoviamo queste critiche, non parliamo della piccola e media impresa italiana ovviamente, affidata a strutture Preposte a queste attività. Tutta questa attività è costantemente monitorata, quantificata ed è eh, basata su un dispiegamento della tecnologia votato alla massimizzazione della produzione e alla massimizzazione dello sfruttamento. Lo smart working inteso come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, generalizzata di prestazione lavorativa, ma in particolar modo interpretato come noi l'abbiamo vissuto durante la pandemia. È questo. Non c'è altro, cioè se qualcuno pensa davvero che lo smart work sia eh, la, la volontà dei grandi gruppi industriali, delle grandi multinazionali di meglio conciliare i tempi vita e lavoro delle persone, si sta drammaticamente illudendo e purtroppo quando la comunità del lavoro si renderà conto di che cosa in realtà davvero stia accadendo, eh, io temo che sarà drammaticamente troppo tardi. Sì, infatti, tra l'altro il taglio che abbiamo voluto dare, eh, insomma, chi ci, ha, chi ci ha ascoltato lo ha compreso, però, insomma, non, non l'ho messo come cappello, era già un, punto, un taglio, un taglio post-pandemico, insomma, perché di fronte a quei numeri che eh, avevo detto all'inizio, eh, quindi, diciamo, alla massificazione di, di, delle modalità di telelavoro, smart working, remote working, insomma, ci siamo capiti, quella roba là che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché durante la seconda ondata io ehm, anche visti gli ultimi dpcm eh, credo che siamo quasi a, di nuovo a quei livelli di marzo eh, dopo la flessione che c'è stata a settembre, insomma ehm, tutto questo qui ovviamente mh, implica un ragionamento delle conseguenze sociali e politiche di tutto questo perché chiaramente basti pensare no? conseguenze sociali eh, politiche economiche le grandi città si svuotano bene, ok eh, succede mh, suc può appunto anche colpire magari la rendita parassitaria di tutto il mondo degli affitti eccetera eccetera eh, però c'è anche uh, un problema, c'è anche il problema di tutto l'indotto vicino agli uffici che, mh, che perdono clienti eh, insomma chiunque eh, la lavori come me a Roma o una grande città e ha visto insomma da, a, a marzo è dovuto rientrare a casa poi quando è rientrato io personalmente eh, sono rientrato a luglio eh, da luglio insomma in poi eh, adesso sono di nuovo per il, dicembre, per il DPCM sono di nuovo a casa ha visto che eh, tante eh, tante attività commerciali eh, avevano scritto fuori ci rivediamo a settembre e poi a settembre non hanno, non hanno proprio riaperto quindi tutto questo ehm, si pone una domanda: possiamo fidarci di chi in questi anni ha gestito male il paese, ehm, e che, Quindi quel tipo di classe dirigente che ha gestito male il paese e che quindi ha, sta eh, in questo momento, eh, diciamo, ehm, sta gestendo di nuovo? Ecco, possiamo far gestire a questo tipo di classe dirigente un tipo di questa transizione, cioè il rischio secondo me è quello che ci sarà, ci potrebbe essere un calo eh, dei, dei diritti sindacali, quindi un ulteriore attacco che porta anche il, tutto il mondo del lavoro dipendente a un'organizzazione eh, e quindi una remunerazione per risultati stile Cottimo e dall'altro... Uh, io, questi qui, diciamo la classe dirigente di questo paese, non ce la vedo a fare le smart cities e le green cities. Io credo che <ride> si rischierà un depauperamento de di tutto questo, quindi fondamentalmente la questione è: come possiamo, e quindi, questo ovviamente non è una domanda, questa è una questione posta, non è una domanda quasi retorica, come possiamo far sì che. Mh, nel futuro riusciamo a dare una sorta di lavoro più sostenibile anche con smart working diciamo settorializzato e non di massa far sì che le ehm, grandi le, le città non, eh, no, non abbiano un depoveramento e quindi ehm, come riusciamo a Tutelare i territori, tutelare il tessuto economico, tutelare il tessuto sociale anche, eh, e di conseguenza pure tutte eh, le questioni sindacali che non sono, non sono certo uh, l'ultima cosa, ma sono fondamentali in tutto questo. Perché se i lavoratori hanno chiaro la partita, allora sarà più semplice giocarla. Allora, bellissima domanda, eh, ampia, veramente molto ampia. Sì, sì, ampia. Ho, voluto fare, ho voluto prendere tutto perché nessuno parla, bisogna avere una visione olistica, quindi diciamo non era una domanda, era un modo per far capire a chi ci ascolta che tutte le implicazioni di questa... Sì, sì, sì, no, no, ma è una riflessione che io eh, pongo nel mio libro. Allora, prima di tutto interroghiamoci, Francesco, che cos'è la classe dirigente? La classe dirigente non è solo la classe politica, ma è anche all'interno delle aziende, delle grandi aziende. Lì c'è classe dirigente, il management delle grandi aziende è classe dirigente. Allora io proverei a distinguere proprio, il disco, a dividere il discorso su questi due settori. Iniziamo a parlare dalle aziende. Le aziende hanno un grandissimo risparmio grazie allo smart working, ok? Un risparmio enorme in termini di gestione degli spazi. Ti potresti disfare degli spazi addirittura, no? Con delle conseguenze a cascata in termini di diritto che sono pazzesche va bene, non entriamo adesso al merito però intanto ti puoi dispare degli, spa, dis, dispare degli spazi quindi eh, affitti ehm, quindi pulizia degli ambienti quindi gestione delle utenze degli ambienti quindi eh, eh, navette per portare i lavoratori da uno spazio all'altro quindi gestione della ristorazione aziendale cioè tu hai un indotto ripeto, attenzione quando si muovono determinate critiche pensiamo alla grande multinazionale che non si basa sulla domanda interna che poi sempre quella è la riflessione no? noi di questo stiamo parlando cioè io non sto criticando la piccola e media impresa italiana perché sarebbe veramente sciocco, io sto parlando della grande multinazionale che di questa roba fa speculazione, speculazione seria allora tutto questo risparmio va bene che l'azienda ha, io non lo sto a biasimare, se l'azienda può risparmiare e può efficientare e può essere maggiormente di successo sul mercato, io, io sono contento perché garantirà una certa stabilità nei rapporti di lavoro, ma questo risparmio lo socializza con i lavoratori oppure no? Allora, il purista diciamo della ripartizione tra proprietà e lavoratore ti potrebbe dire no, fermi tutti e perché dovrebbe socializzarlo? È un risparmio del padrone, tra virgolette, padrone, è un risparmio dell'azienda. Perché dovrebbe socializzarlo con i lavoratori? E io ci potrei anche stare a questo ragionamento. Il problema, però, ragazzi, è che, che, che chi fa contrattazione collettiva. Chi si occupa della gestione dei piani industriali delle grandi multinazionali sa che per il rilancio in termini di competitività delle grandi aziende negli anni scorsi, pensiamo molto banalmente anche al settore del credito, sono stati richiesti ai lavoratori dei sacrifici abnormi i lavoratori hanno dovuto rinunciare a istituti di contrattazione di secondo livello, istituti di contrattazione aziendale, detto in parole povere, denari, che gli sarebbero in qualche modo spettati. Hanno dovuto rinunciare a questi istituti di diritto per rilanciare in termini di competitività le aziende per le quali lavoravano. Quindi se il lavoratore in qualche modo socializza il suo... Reddito, il suo ricavo, rinunciando ad una quota parte di esso per rilanciare l'azienda. Nel momento in cui l'azienda, lato suo, ha un risparmio, no? ha un ricavo legato ad una congiuntura economica particolarmente favorevole. Perché invece questo risparmio e questo ricavo non deve essere socializzato? O socializziamo tutto o non socializziamo niente. Questo è un grande tema. È un grandissimo tema e a parte pochissime eccezioni, è un tema che sui tavoli sindacali non viene trattato, e invece è essenziale perché è il punto di partenza. Se noi durante i piani industriali dobbiamo contrattare centinaia di milioni di euro che i lavoratori lasciano sul terreno per rilanciare la competitività delle aziende, in questo caso se la competitività la possiamo rilanciare grazie ad un risparmio legato allo smart working, perché questo risparmio non deve essere socializzato con i lavoratori ad esempio riconoscendo anche eh, come dire degli istituti in busta paga oppure riconoscendo ai lavoratori un qualche credito per cui nei futuri piani industriali non si chiederanno altri sacrifici queste robe qui devono essere poste al centro del dibattito dei tavoli sindacati Ricordate, il sindacato ha gravi responsabilità da questo punto di vista non è sul pezzo in moltissimi casi quindi questo è il primo aspetto che noi dobbiamo considerare se vogliamo ragionare in termini proprio economici di Danaro, la socializzazione dei risparmi, lato azienda. Poi tu giustamente poni il tema delle green city, poni il tema delle smart city, poni il tema dell'abbattimento del traffico, eccetera eccetera. Bene. Quindi dobbiamo interrogarci sul ruolo dello Stato perché io non mi arrendo e non mi arrenderò mai all'idea per cui io per fare smart city, per fare ehm, green cities, devo in qualche modo chiudere in casa i lavoratori. Cioè questa è una roba che io non accetterò mai come impostazione di pensiero. Cioè intanto chiediamo allo Stato di investire, intanto chiediamo allo Stato di dispiegare massimamente le risorse che la Costituzione e gli chiede di investire. Intanto chiediamo allo Stato di svolgere il suo ruolo, una volta che lo Stato lo avrà svolto davvero, investendo sul trasporto pubblico, inter, investendo sulla sostenibilità del trasporto in generale, in, investendo risorse pubbliche sul contrasto all'inquinamento, appunto sulla realizzazione di green e smart cities. Una volta fatto questo, in maniera assolutamente complementare io potrò ragionare in termini di diminuzione del traffico e quindi magari in maniera assolutamente residuale pensare a come rispetto a questo fenomeno possa incidere lo smart working, ma questo è un discorso beh, un'altra cosa è invece attribuire ai lavoratori il compito e la responsabilità di abbattere l'inquinamento restando chiusi in casa cioè questa è una roba ragazzi che è completamente diversa, è uno stravolgimento, un capovolgimento un rovesciamento totale della dialettica per quella che dovrebbe essere intanto lo Stato faccia il suo dovere investa risorse pubbliche cioè, eh, vedete io rispetto a questo, quello che cito sempre il decreto liquidità in piena pandemia di prima ondata lo Stato ha pensato di sostenere le aziende con il decreto liquidità il decreto liquidità altro non era che la predisposizione di prestiti cioè laddove lo Stato faceva un passo indietro e non era assolutamente in grado di sostenere l'impatto della crisi l'impatto della pandemia ha delegato il ruolo che in qualche modo il debito pubblico Diciamo, in senso lato, avrebbe dovuto ricoprire al debito privato. Vale a dire: io non sono in grado di introdurre ammortizzatori sociali eh, sufficientemente eh, come dire efficaci. Non sono in grado di sostenere un sistema economico al fine di non bruciare milioni di posti di lavoro. Sapete che c'è. Indebitatevi, fate prestiti. Questo è il decreto di liquidità. Se voi andate a leggere i testi del, de del de il testo del decreto. Il, il decreto liquidità non è altro che una previsione estesissima di prestiti peraltro non a tasso zero perché arrivano a tassi oltre il 2% quindi ripeto è davvero del mondo del lavoro questa responsabilità? Cioè davvero noi dobbiamo pensare che per ottenere eh, l'abbattimento dell'inquinamento, le smart cities, secondo questa narrazione mainstream della figaggine del futuro, io devo tappare in casa i lavoratori? Far sì che i lavoratori rinunciano alla loro dimensione di comunità e di collettività, facendo venir meno la vocazione democratica che, lo, che la Costituzione attribuisce al paese? Ma fondamentalmente io credo di no. Cioè io credo che i lavoratori debbano vivere la loro esperienza sui luoghi di lavoro quale comunità. Come posso io rivendicare migliori condizioni di lavoro per la comunità del lavoro di cui faccio parte se non ho coscienza del fatto che i miei disagi sono disagi vissuti anche da altri? Come posso io pensare di lottare? Come posso io declinare solidarietà, che è il valore fondamentale nelle lotte in materia di lavoro, se io non sono edotto rispetto al fatto che ciò che tormenta me tormenta anche altri? E come faccio io ad esserne consapevoli se io gli altri lavoratori non li vedo, non li sento, se non faccio parte di una comunità del lavoro? Allo smart working, inteso come modalità ordinaria e generalizzata di prestazione lavorativa, incide su questo, ragazzi. Spezza questi legami. Lo smart working è una modalità di lavoro che noi non dobbiamo demonizzare, ok? Ok? non dobbiamo avere un approccio come dire, eh, ideologicamente avverso allo smart working, ma assolutamente, assolutamente limitata, contenuta, volta appunto a garantire quella percentuale di flessibilità che mi consente di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro, sempre restando però nei, nel paradigma rigidamente definito da parte del diritto del lavoro subordinato. Quindi io metto a disposizione il mio tempo, ecco perché torna a bomba il grande tema della disconnessione. Perché se invece lo smart working è qualcosa di diverso, attenzione, perché può avere delle ricadute in termini di benessere sui luoghi di lavoro assolutamente incalcolabili. E qual è? e qui concludo eh, eh, il gravissimo rischio dello smart working è che nel momento in cui ti rendi conto che è una fregatura sarà troppo tardi perché la comunità del lavoro non esisterà più cioè la partita che noi oggi ci stiamo giocando e che il grande sindacato tradizionale si sta giocando io sono veramente sconfortato dal fatto che non se ne renda conto è che se noi facciamo passare quest'idea dello smart working come modalità ordinaria e generalizzata di prestazione lavorativa, nel giro di pochi anni, in termini di, di, di, di, di, di, di turnover e di sostituzione delle persone sui luoghi di lavoro il, la cultura sindacale in senso lato, quindi di partecipazione collettiva e politica sui luoghi di lavoro verrà meno e quando finalmente ci renderemo conto della fregatura che ci hanno tirato, sarà veramente troppo tardi per operare un'azione di reazione, di resistenza di rivendicazione di lotta sindacale e poi, e poi li vorrò vedere i grandi sindacati tornare indietro sarà, sarà impossibile io su quest'ultimo punto aggiungerei pure il fatto che lo smart working rischia di, ehm, se, diciamo, se, di se rimane lo smart working pandemico, rischia tra l'altro di, di non essere neanche quella gran figata per le aziende, perché ci sono aziende che magari sono in grado, quelle più grandi, quelle più capitalizzate, quelle più digitali, che, che hanno un tipo di management molto avanzato, riescono pure a organizzare bene lo smart working e quindi magari in un'ottica di accumulazione del capitale, che è quello che fa le aziende, riescono pure, ma c'è tutto un altro mondo che eh, ehm, potrebbe avere proprio difficoltà, il funzionamento dei processi interni aziendali, proprio del funzionamento dell'azienda in sé, di, del valore creato che poi cerchi di mettere nel mercato, qui io parlo insomma anche un po' da per lavoro, sia per il lavoro che faccio che per i miei studi di economia aziendale cioè, io lo vedo anche un rischio per le unità di produzione diventa, eh, perché eh, c'è bisogno di eh, un tipo di management di competenze interne delle, delle persone che ci stanno per gestire una cosa simile che rischia tra l'altro di aumentare quel processo di centralizzazione del, dei capitali che come sappiamo eh, è sempre una caratteristica intrinseca del, del, del capitalismo e, e quindi eh, diciamo secondo me i lavoratori devono avere anche in mente questo non solo diciamo la fine ehm, della comunità di lavoro e sindacale ma anche c'è cioè, il rischio secondo me di, di espulsione di tante aziende che comunque magari senza questa costrizione allo smart working Ehm, potrebbero essere produttivamente sane, ma nel momento in cui decidono di fare questo passaggio, eh, potrebbe essere che questo passaggio lo fanno perché eh, diciamo, il, il management di questa azienda pensa più alla speculazione piuttosto che alla produzione. Credo che hai compreso insomma i termini in cui ho messo adesso? E eh, so sono, eh, sono assolutamente d'accordo con te, infatti sottolineo la critica che io personalmente muovo a, a, a questa modalità di lavoro, laddove intesa come modalità ordinaria generalizzata di prestazione lavorativa, è indirizzata a questa, a questa tipologia di azienda. Cioè io parlo della grande, de, della grande multinazionale che è quella che in realtà ha le migliori capacità e le migliori strutture per poter trarre maggiormente vantaggio dallo smart working eh, vedi tu prima giustamente parlavi eh, dell'indotto no? eh, chi si confronta col mondo del lavoro a me capita di parlare con i tassisti ma anche con i ristoratori lo smart working come modalità generalizzata ordinaria di prestazione lavorativa potrebbe avere degli effetti drammatici in termini economici rispetto a queste categorie di lavoratori che sono autonomi eh, per la maggior parte rispetto ai quali lo Stato ha già pensato a qualcosa voi avete sentito un qualche mega ammortizzatore sociale per poter gestire questa crisi che potrebbe inevitabilmente eh, essere eh, come dire eh, indotta da un ricorso ordinario generalizzato allo smart working oppure no io da questo punto di vista non ho sentito ancora niente come pure ripeto la, eh, la, la gestione in, in certi termini dello smart working certamente è, è maggiormente appannaggio e vantaggio di determinate organizzazioni aziendali maggiormente strutturate maggiormente consolidate che possano godere di come dicevo prima, di interi reparti e comparti che sono dedicati a questo. Guardate, le conseguenze dello smart working sono innumerevoli. Sintetizzarle è veramente complicato, perché è un tema che eh, veramente rivive in tutti gli ambiti dell'attività lavorativa. In materia di controllo a distanza, ad esempio, il tema del controllo a distanza attraverso lo smart working è un tema che eh, risulta enfatizzato, le cui problematiche risultano esponenzialmente esasperate. Chi, quale azienda in realtà è in grado di declinare con maggiore efficienza ed efficacia il controllo a distanza? La grande azienda multinazionale, come pure il tema delle mansioni. Se noi lavoriamo tutti quanti a distanza, è più semplice massimizzarci relativamente alle mansioni che noi svolgiamo. Quindi è più semplice sostituirci, è più semplice appiattirci come comunità del lavoro all'interno dell'azienda, ma chi può svolgere meglio queste funzioni? La grande azienda multinazionale, il grande gruppo, non certamente la piccola azienda italiana, noi non stiamo parlando di questo. Lo smart working, io provo a dimostrare come abbia delle ricadute in termini di libertà sindacali anche in relazione allo sciopero, perché se voi immaginate... A tutti i lavoratori collegati a questo mega centralone, a no? questo mega cervellone centralizzato, che siccome siamo tutti in smart working, da remoto convoglia no, le lavorazioni appiattendo le mansioni nel momento in cui un certo numero di lavoratori andrà a scioperare sarà semplicissimo da, queste, da questo cervellone convogliare le lavorazioni da un lavoratore all'altro da un gruppo di lavoratori magari in protesta agli altri e quindi sarà veramente facilissimo disinnescare ogni azione di protesta e di sciopero ad esempio e eh, andando a riorganizzare real time velocissimamente l'attività del lavoro in caso ad esempio di protesta, di lotta, di rivendicazione. Vedete, le ricadute sono innumerevoli e chiaramente, giustamente come facevi notare tu, ma per me cogli il punto perché io la penso esattamente come te, eh, eh, sono massimamente evidenti nella grande azienda, nella grande azienda che ha la possibilità di ammortizzare meglio le spese in termini di organizzazione del lavoro. Cioè, eh, in una logica di smart working estremizzato, tutti siamo eh, intercambiabili, tutti siamo sostituibili, e quindi ehm, ogni azione di lotta, di rivendicazione, di protesta può essere veramente disinnescata con una facilità assoluta e in certi versi, estremizzando il discorso, ma neanche troppo, lo smart working, se generalizzato, equivale ad un riconoscimento di diritto di serrata in capo al datore di lavoro perché ripeto io posso disinnescare ogni azione di lotta con una facilità quasi sconcertante perché ah, tu sei in sciopero ok con un click sposto la tua lavorazione in capo a un altro lavoratore al lavoratore nel lavoro fisico evidentemente azioni di questo tipo sono molto più complicate che cosa diventa più complicato in smart working invece? tutte le azioni di socializzazione dei lavoratori che invece il lavoro fisico rende più semplici pensate alle assemblee credete che sia così semplice? Io lo dico da sindacalista, che lavora peraltro in un grande gruppo bancario, pensate sia semplice organizzare un'assemblea dei lavoratori da remoto, in digitale, su piattaforme digitali, vi assicuro che è tutt'altro che semplice, è tutt'altro che semplice, e le aziende tutt'altro cercano che Uh, agevolare percorsi di questo tipo e anche in questo la normativa del telelavoro e dello smart working sono molto differenti perché il telelavoro pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di declinare degli strumenti affinché i lavoratori in telelavoro vivano il lavoro in termini di comunità lo smart working no, cioè le uniche differenze tra smart working e telelavoro per come lo smart working oggi è inteso, ovvero estensione dello smart working emergenziale da pandemia a ordinario, risiedono soltanto negli obblighi del datore di lavoro che vengono ridimensionati e nei diritti dei lavoratori che vengono ridimensionati. Questa è l'unica differenza. E se noi focalizziamo l'attenzione su questo, diviene molto più semplice spogliare il re e capire qual è la reale finalità che si intende perseguire ovvero un ulteriore drammatico indebolimento della comunità del lavoro in piena e totale coerenza con quanto è accaduto in Italia negli ultimi 30 anni Bene, io direi che siamo stati esaustivi, insomma 51 minuti di live eh, un, quasi un'oretta, eh, così a corollare aggiungo non soltanto quello che hai detto dal punto di vista sindacale, ma io ci vedo anche quindi processi di centralizzazione del capitale, quindi altra botta le PMI, perché questo io, io vedo anche questo qui, vedo perché non tutte, poi ovviamente, mh, non tutte lo utilizzeranno, però eh, magari qualcuno potrebbe, ovviamente, non. Non tutti, qualcuno potrebbe anche interpretare lo smart working come ulteriore metodo per abbattere appunto i costi e quindi siccome no c'è la competitività che adesso pare in Italia che si possa fare competitività solo abbattendo il costo del lavoro questo è il mantra che eh, ci portiamo avanti da 30 anni se fosse vero il Bangladesh sarebbe... <ride> il paese con la più alta produttività del lavoro al mondo non è così lo sappiamo però insomma in televisione eccetera tutti, tutti con questo con questo mantra quindi diciamo ecco bisogna stare anche attenti su quello eh, potrebbe essere appunto un ulteriore un ulteriore eh, potrebbe anche anche ingolosire no diciamo giustamente una PMI cioè, non è una multinazionale quindi deve competere e dove gli permettono di competere va va a fare gli interventi, ecco, la politica dovrebbe servire appunto a far sì che invece eh, diciamo, eh, eh, non, la domanda interna insomma, andrebbe un attimino eh, rifatta a ripartire, visto che insomma, ecco, parlare di, eh, di internazionalizzazione e globalizzazione oggi dopo quello che è successo insomma, al commercio estero e alle varie quote è abbastanza... Questo, è abbastanza insomma, risibile, Questa, diciamo, è una mia vecchia battaglia per far ripartire la domanda interna, ma insomma qui siamo abbastanza keynesiani, tra di noi non c'è bisogno di sottolinearlo. Io direi che abbiamo detto tutto, quindi allora per chiudere, questo è il vecchio libro di Savino, adesso faccio il marketer. Pretendico... <ride> Grazie. Se volete, io ve lo consiglio perché eh, sapevo molte cose, io già eh, di, di, diciamo, dell'attacco alla civiltà del lavoro fatta dal dal 1997 pacchetto Treu fino al Jobat e invece qui ho scoperto che era anche peggiore la situazione rispetto a quello che già Penso sapevo e lo so, cioè, non è, cioè se, se vi volete arrabbiare compratelo, ecco, è una bella natura. Grazie. Grazie. Grazie, mille. E poi per, per il futuro, insomma, attendiamo l'uscita del nuovo libro e vi, vi ringrazio dell'attenzione, un saluto. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a tutti.